Questa seconda parte della mattinata a parlare del coraggio. Abbiamo bisogno di coraggio, abbiamo bisogno di nuovi modelli, ma abbiamo bisogno soprattutto di osare, non tanto per compiere imprese memorabili, ma per vivere il quotidiano ed esercitare l'opzione di assumerci la responsabilità di agire un cambiamento creativo. Il coraggio è lo strumento per servirsi individualmente della propria ragione. Il coraggio permette di superare l'abitudine di consegnarsi ai tutori la pigrizia, di superare la pigrizia e la viltà, riuscendo così a diventare maggiorenni e ad esercitare il potere della propria autonomia. La ragione ha bisogno del coraggio che le apra la strada. Que queste mie affermazioni possono sembrarmi fuori luogo in un contesto, qual è quello di religiosi che si allenano spiritualmente, interiormente, non tanto all'autonomia ma al senso della comunità, dell'interdipendenza. Però io ritengo che fatte salve queste istanze, noi abbiamo sempre l'obbligo di non consegnare la nostra ragione ad altri, la nostra intelligenza ad altri, perché abbiamo il dovere di essere adulti e anche quando obbediamo, obbediamo da adulti, non da minorenni, ancora peggio da minorati, dobbiamo obbedire da adulti. E l'adultità non è una categoria ricorrente nei nostri ambienti, perché talvolta trincerandoci dietro la virtù dell'obbedienza, noi ci, ci culiamo in una forma di immaturità autocompiacente, perché sappiamo sempre che ci sarà qualcuno che risponde per noi o c'è qualcuno che ha la responsabilità per quello che noi facciamo perché gli hanno chiesto di fare così ecco questo non appartiene all'indole del cristiano e ancora meno dell'essere umano quindi tenere in mano la propria vita non significa riscattarla da ogni forma di interdipendenza e di legame di appartenenza comunitaria tenere in mano la propria vita significa imparare a vivere le proprie scelte da adulti avere il coraggio di essere adulti dico questo perché le tendenze della, della società contemporanea ormai lo si scrive da più parti sono quelle di assistere a, una, a un fenomeno di adolescentizzazione della società per cui ci si ritrova di fronte anche ad anziani, a, a ultra adulti con atteggiamenti adolescenziali. Io lo riscontro in parrocchia. Le, I colpi di testa, quando dico colpi di testa, di gente che lascia la moglie, che gli, si imbaguisce, non sono più i 35 anni i quarantenni, mi arrivano i 65 anni che hanno colpi di testa con dei trentenni. Ecco, questo è il segnale di questa adolescentizzazione della società. E siccome noi viviamo nel mondo, anche se non siamo del mondo come lo era Francesco, di cui dicevamo prima, <ride> Ecco, siamo comunque nel mondo, e rimaniamo intrisi anche di certe tendenze, talvolta persino inconsapevolmente e interiorizziamo atteggiamenti adolescenziali avere il coraggio delle proprie scelte, delle proprie decisioni delle proprie prese di posizione nel senso buono è segno di adultità e dicevo a tavola a qualcuno no? che oggi le scienze pedagogiche proprio a motivo di questa deriva adolescenziale della società, si stanno focalizzando più che sulla pedagogia, cioè sulla fascia dell'età evolutiva, sulla andragogia, sugli adulti, proprio per canalizzare queste derive che diventano sempre più marcate nei contesti contemporanei. Il coraggio, sapete che etimologicamente, come intuiamo dalla parola, viene dalla parola cuore e quindi non è solo una questione di mente, è la passione che noi mettiamo nelle nostre cose con tutta la dedizione possibile che ci fa a volte anche cogliere e vivere un rischio, sia pure un rischio calcolato ecco io brevemente mi soffermo su quattro forme di coraggio a cui noi siamo chiamati il coraggio è vitalità, è entusiasmo, è energia, è slancio, è fede ecco i quattro tipi di coraggio sono il coraggio che io chiamo del vino nuovo che cos'è? È il coraggio di muoversi nell'ignoto, provando qualcosa di nuovo, cercando nuovi spazi e nuove opportunità, agendo proattivamente anziché reattivamente. È il tipo di coraggio che richiede più capacità di gestire l'errore. Questo tipo di coraggio si manifesta in alcuni comportamenti. Quali sono? primo, lanciare un nuovo progetto. Siete alla vigilia di un capitolo, ecco, lo spirito potrà suggerirvi di lanciare un nuovo progetto per la congregazione, presentare qualcosa di nuovo, offrirsi volontari per cambiare ruolo o per un progetto, effettuare una riorganizzazione, Fare un cambio di vita. Lancio così un sassolino nello stagno, vedo un confratello indiano qui. Avete una fondazione in India? No, ci stavamo pensando. No. Vedi. Quindi è, è, non è frutto di una fondazione, può essere il seme di una fondazione. E comunque, ecco, sono, ecco, il coraggio di progettare qualcosa di nuovo, questo è un esempio banale che ho fatto. Ogni tipo di coraggio però ha i suoi rischi connessi, altrimenti non parleremo di coraggio. E questi rischi di solito generano resistenza ad agire. Per quanto riguarda questo primo tipo di coraggio, il rischio e farci del male sbagliando o ferire chi ci è vicino. Cioè presi, si può essere presi dalla fuga nuovo senza ponderare bene, e ci si fa male da soli. Oppure si rischia di far del male non volendo a colui che abbiamo lanciato per la nuova avventura. Ecco, questi sono i rischi, poi si calcolano i rischi, si, si ponderano, si vedono e si fa il discernimento. Osare, diceva Kierkegaard, è perdere solo momentaneamente la propria strada, invece non osare è perdere definitivamente se stessi e morire. Ecco che il coraggio sprona a mettersi in viaggio senza scansare le zone d'ombre e la fatica. Senza coraggio non c'è cambiamento e non si cresce. No? Ecco, vedete come questi tasselli che stiamo esaminando sono conseguenziali. Il cambiamento è inutile se non produce trasformazione. La trasformazione è possibile se hai il coraggio di metterti in gioco secondo elemento secondo tipo di coraggio vi accennavo già poco prima nella prima parte il coraggio di affidarsi mentre il primo tipo quello del vino nuovo è il coraggio di tipo attivo questo ha una componente tassiva è il coraggio di avere fiducia, di consegnarsi, di mettersi nelle mani degli altri, accettando l'incertezza che può derivare dalla perdita del controllo del timone della tua vita, perché lo hai messo nelle mani degli altri. E quello che accadrà per esempio alla, a colui che sarà eletto generale si affida a chi lo ha eletto e obbedisce. No, non è così. è così. In questo tipo di coraggio rientrano alcuni comportamenti, quali delegare a qualcuno un compito importante. Ecco, il coraggio di affidarsi, attenzione, non è solo dei sudditi, è anche dei superiori, perché se un, su un superiore non ha le competenze per far tutto e quando anche le avesse non avrebbe il tempo per far tutto e allora deve necessariamente delegare a qualcuno o a più di uno i diversi ambiti della vita di una congregazione, di una diocesi. Nel fare questo è che occorre il coraggio di affidarsi e quindi di fidarsi e anche il coraggio di cedere delle piccole sovranità su alcuni ambiti. è una sorta di leadership condivisa su alcuni aspetti o di leadership partecipativa, che il contrario di una leadership accentratrice, un po' quello che accade nelle parrocchie, il parroco non può presumere o pretendere di tenere tutto in pugno e che tutto passi da lui, certo deve coordinare, deve essere consapevole, deve essere informato, deve, essere, deve progettare insieme, però non può ogni attimo andare a vedere nell'aula di catechismo e vedere se la catechista ha raccontato bene la parabola del figlio prodigo. Si affida e si fida, certo ha fatto il discernimento nello scegliere i catechisti più idonei, ha la responsabilità di formarli, di accompagnarli, ma non è il poliziotto dei catechisti. assumere le buone intenzioni da parte delle persone attorno a noi, affidarci alle informazioni e anche alle esperienze di qualcun altro. Ecco, questo è un aspetto importante del fidarsi e dell'affidarsi, che soprattutto accade quando noi arriviamo in realtà dove mettiamo piede per la prima volta. La storia non comincia con noi di dove arriviamo, c'è una storia che attraversa le generazioni e lì occorre il coraggio di fidarsi e di affidarsi assumendo informazioni. Quando dico assumere informazioni non significa prendere tutto per orocolato perché anche il passaggio delle informazioni può essere inficiato e lo è, spesso da pregiudizi o da dinamiche particolari che, comprendete bene, sono umanissime non appena cambia il superiore, il parroco ci sono i denigratori del parroco che vanno subito all'attacco perché devono prendere la posizione che fino a quel momento occupavano i collaboratori di quel palco hanno queste dinamiche che non vanno sottovalutate per cui occorre il coraggio di fidarsi di affidarsi però sempre facendo discernimento prendendosi tempo perché il rischio collegato a questo secondo tipo di coraggio non è quello di fare male agli altri ma che nel concedere fiducia gli altri ci facciano del male dando fiducia agli altri offriamo il fianco e ci rendiamo vulnerabili ecco è il rischio che si corre in questa seconda parte, in questo secondo aspetto è un rischio che bisogna mettere in conto bisogna calcolare, bisogna prevedere però non per questo bisogna ritirarsi in, in difesa, perché comunque bisogna conoscere l'ambiente e l'unico modo per conoscerlo non bastano i nostri occhi e le nostre orecchie. Terza forma di coraggio è il coraggio di parlare, è quello che negli Atti degli Apostoli passa col nome di parresia. Il coraggio della parola è quello di far sentire la nostra voce per quanto la verità possa essere dura per gli altri e a volte anche per noi stessi. E il coraggio di non mordersi la lingua quando crediamo fortemente in qualcosa. Se la mia memoria non mi tradisce, mi pare che proprio San Gregorio Magno nella regola pastorale mette in guardia i pastori, dal tacere quando devono parlare e dal parlare quando invece devono tacere. Dire qualcosa per compiacere gli altri o parlare alle spalle degli altri sono manifestazioni di un basso grado di questa tipologia di coraggio, anzi è solo pettegolezzo non c'entra il coraggio se uno parla solo per compiacere gli altri è adulazione se parla alle spalle è mormorazione, e quindi nessuna delle due virtù il coraggio è combattere per ciò in cui si crede dice un autore americano di quello che pensi anche se la tua voce trema. Penso che questa sia un'esperienza che qualche volta abbiamo fatto anche noi, forse quando non si era più giovani, no? Che nel mentre stavamo dicendo qualcosa di molto scottante ci tremava la voce. Ecco, dice questo autore: non ti preoccupare, di quello che pensi anche se ti trema la voce. Questo tipo di coraggio è messo in luce da alcuni comportamenti come sostenere le proprie ragioni quando si crede davvero in qualcosa, dire la verità ed esprimere il proprio pensiero indipendentemente dal livello gerarchico e sociale dell'interlocutore, dare un feedback trasparente sia verso l'alto, il proprio capo, che verso il basso. Ecco, questo è un esercizio che fa fare il Papa sovente alla Conferenza Episcopale Italiana. Prima che loro comincino i lavori, si chiude solo con loro, senza gli altri ospiti e senza la stampa, e dà la possibilità liberamente ai vescovi di dargli contro, così come credono. E quasi sempre ci sono, c'è un bel gruppetto di vescovi che. Non risparmia, diciamo, bordate al Papa. E anche questo è un esercizio che aiuta, favorisce la franchezza, evita il pettegolare, evita la maldicenza. Voi non lo fate col Padre generale attuale, col prossimo. <coughs> Il rischio connesso a questo tipo di coraggio ha spesso a che fare con la paura di offendere gli altri e di non essere accettati all'interno di un gruppo e di essere tacciati di rompere la comunione come se la comunione fosse sinonimo di omologazione, tentazione ricorrente in ogni istituzione ecclesiastica. Ecco, dobbiamo stare attenti, come abbiamo un modo mistificante di strumentalizzare l'obbedienza, così abbiamo un modo mistificante di strumentalizzare la comunione, impedendo la presa di parola delle persone, manifestare il proprio punto di vista non è rompere la comunione, ma è un vivere in franchezza la propria appartenenza a una comunità molto peggio sarebbe far covare dentro astio, risentimento quindi non dobbiamo avere paura della diversità di chi la pensa diversamente certo, la persona adulta dice ecco io Vedrei la situazione in questo modo, non sono convinto che tu superiore nel proporci questo stia andando per la strada giusta, però siccome la responsabilità della congregazione, della comunità, della diocesi in questo momento è tua, io ti manifesto la mia idea come la manifestano gli altri, quindi è tuo dovere. Fare il discernimento e quale sarà la tua decisione, io la accoglierò e la vivrò come se fosse mia. Ecco, questa è l'adultità, comprendete? Ecco, rompere la comunione invece significherebbe tutt'altro. Che io sono convinto che la, quello che dico è l'unica verità, qualsiasi cosa tu dica mi vedrai remarti contro. Ecco, questo è l'atteggiamento. Di rottura della comunione. Il coraggio è un elemento decisivo della crescita umana e si configura come coraggio di essere se stessi. Questo comporta il coraggio di pensare con la propria testa, certamente confrontandosi e dialogando con altri, passando al vario le proprie idee e posizioni, ma osando esprimere la propria opinione anche se minoritaria è disprezzata da altri. Il coraggio di essere se stessi implica la capacità di dire di no, fuggendo le tentazioni di compiacere altri e agli altri e di adulare chi è più forte e potente di noi. Così il coraggio diviene anche capacità critica, attitudine di chi non si rende dipendente dagli altri e subordinato a loro, ma osa se stesso, la propria parola, il proprio pensiero, disposto sempre a correggersi e a riconoscere gli eventuali errori. Niente di peggio che abdicare se stessi per timore del giudizio altrui. Vedete anche il Papa in parecchi discorsi rivolti ai Vescovi si è soffermato nel dire loro «Mi raccomando, non vi circondate». Di collaboratori che siano solo e sempre yes, men, che vi dicano sempre di sì. Perché chi dice sempre di sì di solito è un professionista adulatore che prima o poi attende qualche ricompensa. Un superiore dall'occhio clinico dovrebbe saper distinguere l'adulatore da chi ha un senso critico corretto, da chi in certi momenti sembra che stia remando contro ma sta solo facendo scorgere una prospettiva diversa della situazione e quindi la ricchezza delle posizioni, delle idee è sempre a vantaggio del bene di tutti, non deve essere avvertita come una sorta di illesa maestà come se l'altro stesse vedendo i miei diritti di superiore. Essere se stessi implica anche il coraggio, talvolta di cantare fuori dal coro, e dunque il coraggio della solitudine. Per paura di restare tagliati fuori, di essere esclusi dal gruppo, di ritrovarsi emarginati, si può finire con l'adeguarsi e l'omologarsi al linguaggio, agli atteggiamenti, al pensiero dominanti. Si finisce con il fare come fanno tutti solo per pavidità, tiepidezza, convenienza, vigliaccheria. La verità è che il coraggio implica un certo grado di divergenza dalle opinioni correnti, di contrapposizione all'andazzo dominante, di oppositività. Occorre talvolta il coraggio di parole scomode l'altro giorno si parlava a tavola di Don Tonino Bello e anche di un episodio di 40 anni fa mentre lui era qui a fare gli esercizi spirituali da prete e proprio l'argomento era sul cambiamento a fine corso, lui, in un momento di risonanza finale, svelò in quel momento che il cambiamento a cui si apprestava era quello della, di, del ministero episcopale, era lì a fare gli esercizi in preparazione dell'ordinazione episcopale. Bene, quando divenne vescovo, io ero studente allora di, di teologia a Molfetta, lui il mercoledì di Quaresima, ogni mercoledì quaresima teneva una lezione biblica ai giovani. La cattedrale si riempiva fino a 3-4 mila giovani. E noi, come seminaristi ci tenevamo ad andare io in maniera ingenua ingenua, a di dirlo così ma con entusiasmo: al mio vescovo, il quale, in maniera molto fredda e direi anche perentoria disse ma non ti azzardare, quello è un esaltato, chi vai a sentire? E io rimasi di ghiaccio però disobbedì andai comunque ad ascoltarlo le altre volte no? ecco vedete talvolta ci sono persone che dicono cose un po' fuori dal coro e viene immediato no? etichettarle mettergli un timbro e bloccarle la Chiesa conosce queste situazioni queste dinamiche no? Papa Francesco è andato sulla tomba di Mazzolari di Bello, di Milani quindi dobbiamo anche stare attenti nelle nostre comunità se a qualcuno qualche volta gli diamo la gioia non di visitarlo sulla tomba ma di accoglierlo mentre è vivo in quelle cose che dice penso che non si dispiacerà no? non lo so almeno beh, immagino poi Lasciamo anche libertà di gusto. Se qualcuno dice no, preferisco che veniate sulla tomba, va bene. Lasciamo ad ognuno le preferenze che crede. L'ultimo tipo di coraggio è il coraggio di amare. Il coraggio di amare è il coraggio di donare agli altri in maniera incondizionata, senza pensare al ritorno che possiamo ottenere dalle nostre azioni. E vedete questo è il coraggio più grande per noi preti. Nella mia canonica pranziamo insieme tre parroci, due del mio paese e uno di un paese limitrofo che è andato parroco da appena qualche anno in questa comunità e dove non riceve molte gratificazioni, trova molto, molta fatica, e proprio con lui io mi soffermavo, proprio su questo aspetto, che una delle caratteristiche di noi preti è avere il coraggio dell'amore incondizionato, altrimenti è meglio che facciamo qualche altro mestiere. Questo tipo di coraggio è il cemento delle relazioni ed è diametralmente opposto al comportamento di coloro che danno solo quando pianificano strategicamente un ritorno, o di coloro che accentrano tutto su di loro, prendendo e basta. Questo è il fondamento dell'essere comunità nella Chiesa. La Chiesa non è una combriccola di autocompiacenti che dicono come sto bene con te. Attenzione che la questione delle relazioni è una questione molto sottile dal punto di vista teologico e psicologico. Ci vuole molto poco perché noi trasformiamo le nostre comunità in una sorta di gruppo autogratificante, sì non siamo questo, non dobbiamo essere questo neanche le parrocchie devono essere queste neanche i presbiteri devono essere questi noi siamo coloro che amano a fondo perduto questa tipologia di coraggio porta a mettere i propri interessi in secondo piano rispetto a quelli degli altri e nella sua forma più alta mira a creare circoli virtuosi in cui le persone aiutandosi ottengono di più di quanto potrebbero fare se agissero individualmente. Lo scopo del dare non è quello dell'ottenere in maniera diretta da colui al quale si è dato, ma creare un ambiente in cui le persone aiutandosi ne escano arricchite sia individualmente che come gruppo. Il coraggio ci chiede dunque che cosa amiamo a tal punto da osare andare oltre e anche contro il nostro tornaconto nell'agire, nel parlare e nel vivere. Il coraggio si nutre di orizzonti vasti ed estesi, che superino l'asfittico individualismo e colgano il grande valore del bene comune, del bene dell'altro. Il coraggio ci libera dalla tirannia del detestabile ego, ovvero il coraggio si radica nell'amore. L'amore è intrepido, dice il cardinal Federico Borromeo al pavido Don Abbondio, che minacciato aveva rifiutato di celebrare il matrimonio di Renzo e Lucia, gli aveva avanzato come misera scusante il fatto che il coraggio uno se no non se lo può dare. Mancare di coraggio è mancare di cuore è mancare di amore. L'amore è coraggioso. Per amore io posso intraprendere azioni e sopportare situazioni dure e difficili. Pensate a tutta la storia delle missioni cattoliche ma non quelle scusate dove quelle che si fanno adesso dove ognuno va in Brasile ma c'è già una comunità che sta lì da, da 50 anni 60 anni e il letto è già pronto pensiamo ai pionieri delle missioni che coraggio ci hanno avuto perché hanno amato quindi il coraggio è intrinsecamente legato all'amore. Tutto in vista di ciò che amo. Lo sguardo coraggioso è vinto dall'oggetto amato più che dalla constatazione dei rischi. Sant'Agostino ha scritto che il coraggio è un amore che sopporta facilmente ogni cosa in vista di ciò che ama. Il coraggio non è una virtù innata, la si apprende praticandola giorno dopo giorno. Questa è la risposta a Don Appondio, che dice che se non ce l'ha non se lo può dare. Non è una virtù innata, è un'intelligenza del cuore che ci fa guardare con lucidità le situazioni di paura per vincerle e ci spinge a cercare quello che innalza e migliora la nostra vita. Se la paura ci rende schiavi, il coraggio ci rende liberi. Nell'azione coraggiosa l'uomo emerge nella sua compiutezza umana, nella sua unicità, non intaccata dalla tentazione di compiacere agli altri. Coraggio non è spavalderia, ti faccio vedere chi sono e cosa so fare. Emerge nella sua libertà non inclinata dal piegarsi servilmente al volere altrui. Emerge la persona nella sua irripetibilità, non compromessa, dal rimandare a un ipotetico domani ciò che è richiesto qui e ora. Nella sua dignità emerge nella sua dignità che non è corrotta dall'adulazione del potere di chiunque. Il potere di turno può essere di qualsiasi tipo. Questi quattro elementi compongono questo altro tassello del puzzle che stiamo completando e che ci dicono come proprio quest'ultimo aspetto del coraggio sia il proprio del nostro essere ministri. e solo chi ama e chi prende a cuore una causa ha il coraggio di spendersi totalmente per quella causa ecco anche nella vita nostra della Chiesa contemporanea non sono mancate, non mancano le figure di preti, di suore che hanno avuto e hanno il coraggio di spendersi senza di rimanere risucchiati dalla paura per, le, per la causa del Vangelo. Pensiamo nelle terre siciliane a Don Pino Puglisi Don Peppino Diana, e pensiamo alle suore morte negli ultimi anni in terra di missione. Ecco, questo lasciarsi auto-espropriarsi auto e consegnarsi per l'amore e all'amore, ciò che ci rende autentici e che dà senso alla vita. Perché il senso della vita è sempre determinato dall'avere qualcosa per cui vale la pena vivere e per la quale vale la pena anche morire. E questo ce lo insegna il Vangelo.